Ok, vai! Pace a tutti i fratelli, siamo qua dalla spiaggia di Palma di Maiorca e oggi è una giornata di relax sabato e domenica sono state due giornate veramente intense abbiamo visitato delle chiese, dedicato la parola di Dio abbiamo ministrato nella potenza dello Spirito Santo in questo video vogliamo chiedervi di continuare a pregare per noi perché ci aspetta una dura settimana piena di impegni, di visite a chiese una settimana in cui dovremo parlare della visione del Ministero Luce delle Nazioni, anche qui in Palma de Mallorca, dove diversi pastori sono interessati, ma noi vogliamo sempre seguire quella che è la guida dello Spirito Santo in ogni cosa, per questo vi chiediamo veramente di continuare a pregare e di intercedere per me e per Ciro e per la missione. Grazie fratelli, Dio vi benedica.